Lei ci ha parlato di come ha iniziato il suo percorso con Danilo Dolci, di come l'ha conosciuto. E se poteva appunto ri risporre l'inizio di questo dialogo e che significato ha avuto per lei? Ha avuto un significato molto profondo, nel senso che mi ha riconnesso sinceramente con, con quell'idea di un'arte, che ritrova un senso politico dell'essere arte e quindi di, con grande anche gioia, con grande libertà, con grande eh, leggerezza se vogliamo, di affrontare delle tematiche eh, dure e che in qualche modo diventano lo strumento stesso dell'arte, come dire... Eh, mi sono buttato in un lavoro che sentivo necessario, prima di tutto come un'esigenza spirituale mia, ma anche che mi desse la capacità di interrogarmi a che punto sono io, con, uh, con un'idea di teatro, ma più in generale di arte, uh, connessa con, uh, con il mondo che mi circonda. Quindi uh, poter uh, fare anche un'azione politica con l'arte è possibile, non lo so, ci ho provato. Quindi questo potrebbe essere anche il significato che può avere in generale per la società italiana, questo impegno politico? Sì, sì cercare di, di, di non fare semplicemente, semplicemente intrattenimento. Ovviamente è bene anche quando costruisci anche uno spettacolo che questo sia fruibile, godibile, che la gente alla fine non se ne vada annoiata perché sennò abbiamo mancato il nostro obiettivo. Però tuttavia in quest'ambito c'è la possibilità di andare a toccare degli argomenti e delle questioni molto forti, attuali, di natura diciamo, più civile e politica che altri. Ecco.